benvenuti a tutti rieccoci con l'evento di sottosopra che per questioni tecniche doveva essere una diretta e purtroppo abbiamo dovuto interromperla però recuperiamo qua io sono fulvio scaglione stasera l'argomento di questo evento della pagina di geopolitica di sottosopra è eh, dedicata ai brics a questo gruppo di paesi ricordiamo quali sono brics è un acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, eh, questo gruppo di paesi che in qualche modo si pone come un'alternativa al, al chiamiamolo così ordine mondiale stabilito in vigore da molti anni che è sostanzialmente è basato su una alleanza, stretta collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Europa. Parliamo di tutto questo stasera con un graditissimo ospite, Federico Giuliani, che è già collegato con noi, collega, giornalista, giovanissimo come vedete, ma che ha già fatto molte cose, collabora con il giornale, con Inside Over e ha scritto già quattro libri che vado a citare, Corea del Nord, Viaggio nel paese Bunker del 2018, e gli invidio moltissimo questa esperienza in Corea del Nord, onestamente. Poi, La rivoluzione ignota dentro la Corea del Nord del 2019, Geopolitica dei vaccini, è qui abbastanza intuitivo che si tratta di un libro del 2021, e poi, dritto sul nostro tema, L'orso e il dragone, un'intesa per cambiare il mondo, ovvero questa collaborazione che si è incentivata moltissimo negli ultimi tempi tra la Russia e la Cina, e come dice il titolo del suo libro, appunto, per cambiare il mondo. Benvenuto Federico, grazie per essere qui, grazie del tuo tempo, e della tua competenza. Io partirei, anche se rischia di sembrare un, un pochino, come dire, pedagogico, un pochino piatto come inizio, però ti chiederei proprio di ricordarci come nascono i BRICS? Quando nascono, qual è la loro ragione di essere nel momento in cui appunto decidono di in qualche modo unire le proprie sorti. Intanto buonasera, buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Dunque, cercando di essere il meno accademico possibile, eh, partiamo subito dall'acronimo. L'acronimo BRICS non nasce BRICS, nasce BRIC, cioè senza la S questo perché in un primo momento siamo Russia, India e Cina il Sudafrica si è aggiunta eh, in un secondo momento eh, questo termine come dicevo è apparso per la prima volta nel 2001 in una relazione della banca di investimento Goldman Sachs a cura di eh, Jim O'Neill ehm questo acronimo non aveva in un primo momento un connotato particolarmente né negativo né positivo, era sostanzialmente un gruppo di mercati emergenti che in quegli anni per motivi economici e demografici ehm, erano dotati di mercati convenienti, erano dotati di ambienti convenienti nei quali investire sia in attività eh, reali che in titoli finanziari. Diciamo che questo Bric, poi diventato Brics, altro non era, nasce come un, una, una sorta di etichetta di marketing, una sorta di, di pacchetto di paesi nei quali eh, era conveniente investire. Quindi questa è la nascita, poi ci sono state numerose trasformazioni, da un connotato prettamente economico ad uso e consumo di altri eh, dell'Occidente, i Brics si sono compattati in un mondo altro, in una sorta di alternativa al, all'ordine eh, globale sostenuto da eh, G7, da Stati Uniti e quindi da, da Unione Europea e, e potenze atlantiste. Ci saranno ancora delle trasformazioni, altre sono in corso d'opera perché eh, i BRICS eh, si, si potrebbero e si dovrebbero allargare molto presto, includendo altri paesi, sia dell'America Latina che dell'Africa e probabilmente dell'Asia quindi ci sono lavori in corso diciamo così Ecco, um, questi paesi che quando si sono diciamo agglomerati sembravano tutti sulla strada di un'esplosione economica di uno sviluppo impetuoso poi in realtà hanno avuto vicende alterne non tutte così positive non tutte così eh, diciamo in crescita um, però non di meno eh, se non sbaglio, chiedo conferma a te, oggi il prodotto interno lordo dei, dei paesi BRICS equivale più o meno, o ha addirittura superato, quello del G7. Eh, è un dato abbastanza importante, un dato abbastanza epocale, direi. Beh, i numeri sono emblematici, stiamo parlando potenzialmente di un gruppo che ha una potenza di fuoco enorme che ne avrà sempre di più. Questo però in linea teorica. I numeri ci dicono che, e me li sono annotati, che attualmente i 5 membri eh, di, questo, di questo gruppo, di questo acronimo, ospitano circa il 30% della superficie terrestre totale del mondo e il 41% della sua popolazione, quindi... Quasi la metà dell'intera eh, popolazione. Contribuiscono, e questi sono dati più economici, circa il 16% del commercio mondiale e, ehm, il 20, e costituiscono il 24% del PIL eh, globale. Stiamo parlando quindi di numeri importanti, ma che, e questo diciamo è un aspetto che è importante sottolineare, non rispecchiano il loro peso geopolitico all'interno di questo, dell'attuale ordine globale, che altro non è. Che è il figlio del, dell'ordine eh, costruito al termine della seconda guerra mondiale quindi a uso e consumo del mondo occidentale quindi degli stati uniti del dollaro e, e di, tutte, appunto, di tutti i partner degli stati uniti non c'è quindi una, un equilibrio tra il peso specifico tra la potenza di fuoco incarnata dai brics e dal loro ruolo attivo nel mondo soltanto la cina ultimamente eh, negli ultimi anni è riuscita con la sua ascesa poderosa a diventare una concorrente plausibile degli Stati Uniti, gli altri invece hanno avuto fortune eh, abbastanza deprimenti, se pensiamo eh, all'India che è dal 2000 che comunque si parla sempre di questo miracolo indiano che non è mai avvenuto, peggio ancora è andata al Brasile. Eh, al, al Sudafrica, la Russia poi è stata tagliata completamente fuori dal, dal mondo occidentale per via dello scoppio della guerra in Ucraina quindi diciamo la Cina è l'unica che ha mantenuto eh, le attese e che continua a, a portare avanti la sua ascesa aggiungo solo un'ultimissima cosa rispetto alla, ai primi anni 2000 cioè al, agli anni in cui si, si è creato questo acronimo c'è stato un cambio abbastanza repentino uh, di, di, di concezione dei BRICS stessi, perché in un primo momento questi paesi erano dei paesi uh, che potevano essere trainati, trasportati nel mondo occidentale, quindi secondo l'accezione di numerosi analisti occidentali sarebbero presto diventate eh, questi paesi sarebbero diventati democratici avrebbero abbracciato gli usi e costumi occidentali e via dicendo quindi erano buoni tra virgolette poi si è scoperto che non, è, non sarebbe andato così l'emblema ancora una volta è la Cina la Cina che si credeva che includendola nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e quindi includendola all'interno di tutte queste architetture che ho citato poco fa, si sarebbe, eh, come dire, avrebbe lasciato perdere il suo eh, sistema politico-economico, sappiamo, partito comunista cinese, quindi piani quinquennali e via dicendo, non è successo niente di tutto questo e oggi eh, i BRICS, alcuni, quasi tutti, sono considerati cattivi se non... Uh, paesi altri rispetto all'Occidente sicuramente la Cina e la Russia uh, sono considerati chi un rivale sistemico, chi un nemico del blocco occidentale, l'India è teoricamente come il Brasile un partner degli Stati Uniti però navigano sempre in questa ambiguità cercando comunque di uh, portare avanti i loro interessi nazionali uh, praticando quella che una volta veniva definita terza via e poi abbiamo il, il sud africa che ha perso completamente diciamo la rilevanza che aveva che si pensava avesse nei primi anni 2000 quindi questa è una panoramica in itinere dei, dei BRICS ecco tu hai, hai citato hai pronunciato la parola dollaro che avrà che ha molta importanza e di e su cui torneremo naturalmente in questo, in questo nostro incontro però io adesso ti volevo chiedere alla luce di quanto hai appena detto possiamo Giungere alla conclusione forse un po' rozza, che pecca di eccesso di sintesi, che oggi il paese leader dei BRICS è la Cina, che la Cina esercita una qualche leadership sui BRICS? Beh, dal mio punto di vista, sì, anche se loro, i cinesi stessi e anche tutti gli altri paesi BRICS non diranno mai che c'è un paese leader del gruppo, ma è evidente che la Cina sia. Uh, il volto, cioè si, se dovessimo dire o individuare un volto di questo gruppo sicuramente coinciderebbe con quello di Xi Jinping, con il presidente cinese e per motivi anche abbastanza ovvi, Vladimir Putin è stato come dire uh, tagliato fuori dalla, dalla diplomazia in Brasile Lula è appena stato eletto ma non ha il peso di Xi Jinping lo stesso come Narendra Modi è anche il leader sudafricano, quindi la Cina è senza ombra di dubbio il paese leader dei, dei BRICS e eh, cercherà di fare leva su questo collaborando e cooperando quando con l'uno quando con l'altro paese eh, del, de, del gruppo cercando di mh, internazionalizzare la propria moneta lo UN e di conseguenza di picconare la il, il peso del dollaro all'interno dell'economia dell globale questo se andiamo a vedere è uno dei minimi comuni denominatori che accomuna tutte queste, tutte queste nazioni, cioè la volontà di picconare il, il dollaro per cercare di sostituirlo con qualcosa di altro, con una con un'altra con un'altra valuta. Ad oggi questi sono discorsi ancora abbastanza astratti, però quello che è concreto è che la moneta cinese sta prendendo sempre più spazio e per motivi e per contingenze che sono sotto gli occhi di tutti. La guerra in Ucraina, paradossalmente, ha spinto sempre di più eh, il sistema economico russo verso la Cina. E per un motivo preciso, mh, la Russia non può più maneggiare i dollari nei mercati internazionali, di conseguenza doveva in qualche modo ancorarsi a qualcos'altro. La Cina dal contempo era ben felice di espandere lo yuan nei, negli scambi commerciali e quindi c'è stata una complementarietà a questo matrimonio di comodo che ha partorito uno yuan più internazionalizzato. Poi, per sottolineare sempre il legame tra BRICS e dollaro, eh, bisognerebbe, secondo me, citare rileggere le parole eh, di Vladimir Putin eh, nell'ultimo incontro con Xi Jinping. Putin ha detto chiaramente che la Russia da quel momento in poi sarebbe stata disposta ad accettare lo yuan come eh, moneta, come valuta per gli scambi commerciali con i paesi di Asia, America Latina e, e Africa. Di conseguenza fare questo passo vuol dire legittimare lo yuan e considerando, e questo è l'ultimo passaggio da fare, che la Russia intrattiene attualmente relazioni commerciali eh, solamente con paesi o appartenenti ai BRICS o comunque paesi in via di sviluppo che una volta avremo racchiuso sotto l'etichetta dei paesi della terza via eh, questo è evidente come i BRICS eh, tornino alla ribalta oggi e lo facciano con una potenza potenzialmente scusa la ripetizione ancora più forte rispetto al passato perché dai primi quattro paesi BRIC siamo passati ai BRICS con il Sudafrica e, e oggi stiamo ragionando di ciò che potrà avvenire nei prossimi anni eh, perché abbiamo una lista di paesi che alcuni hanno già fatto richiesta altri potrebbero entrare e stiamo parlando di paesi che controllano risorse energetiche che controllano idrocarburi gas e di conseguenza che possono avere un peso molto importante anche sulla, sulla nostra vita di noi che viviamo in occidente questi paesi giusto per citartene alcuno a qualcuno posso dirti Arabia Saudita, Iran, Iran e Argentina hanno tra l'altro già presentato una hanno annunciato di aver presentato una richiesta formale, si parla dell'Arabia Saudita, si parla della Nigeria, uno dei paesi che in Africa ha una, un tasso demografico più alto e che potenzialmente potrebbe in futuro <coughs> avere un peso sempre più importante, si parla dell'Indonesia, un altro paese che ha potenzialità enormi, si parla degli Emirati Arabi Uniti, del Kazakistan, eh, dell'Egitto, eh, quindi della Thailandia stessa. Eh, stiamo parlando quindi di un gruppo di paesi che mh, sulla carta potrebbe mettere in seria difficoltà l'Occidente, a maggior ragione eh, concludo il ragionamento nel caso in cui eh, l'Occidente decidesse di portare avanti l'attuale transizione energetica Cosa dovrebbe fare? In quel caso servono risorse e materie prime che sono controllate da questi paesi qua che ho elencato. Quindi, di conseguenza potremo assistere a un riequilibrio, a un rimescolamento dell'ordine geopolitico. E i BRICS, o chi per loro come si chiameranno, non lo sappiamo. Saranno sicuramente un'alternativa valida, se non concreta, a quella che siamo abituati a conoscere con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea e via dicendo. C'è anche. Il tema, per esempio, un'altra arma di questi paesi sono le, le, le terre rare, no? che sono un altro uh, capitolo importante della loro leva sul, sull'economia mondiale. Però io ecco, qui ti... ti... Volevo dire questo, io eh, mi occupo un po' più di, di Russia che di, che di BRICS e in Russia si è parlato per molto a lungo, per anni, di questo progetto di dedollarizzazione dell'economia, eccetera. A me sembrava un pochino onestamente velleitario. Eh, però eh, gli, gli eventi drammatici degli, degli ultimissimi anni hanno cambiato lo scenario, no? ed è per esempio proprio di oggi la notizia che la Francia ha pagato in Yuan una fornitura di 65.000 tonnellate di gas liquido che arriva dagli Emirati, paese che tu hai citato, ma che viene venduto da una grossa eh, società cinese. Eh, anche per esempio tra Arabia Saudita e Cina ci sono degli accordi o comunque degli, degli abbozzi di accordi per usare lo Yuan, l'Iran, la Russia l'hai già detto tu. Cioè, insomma, alla fine questa cosa della dedollarizzazione sta un pochino crescendo, no? Come, come la vedi tu? Siamo uno, uno stadio iniziale o, o c'è qualcosa di serio che deve preoccupare gli Stati Uniti? Ma secondo me c'è qualcosa di serio che deve preoccupare gli Stati Uniti, perché in un primo momento parlando di BRICS spesso negli ambienti accademici eh, si, si si ci si riferiva a questo tra virgolette carrozzone, no, di paesi in via di sviluppo, una sorta di alternativa all'Occidente, una sorta di alternativa mitica e mistica. In realtà poi si è capito ben presto che eh, di, di, di mistico c'era ben poco, eh, gli Stati Uniti e, e l'Occidente in generale si sarebbero presto trovati davanti a un, uh, un gruppo di paesi con i quali, volenti o nolenti, sarebbe stato necessario uh, interagire e interagire in maniera intelligente, anche perché uh, nella lista di questi paesi ce ne sono molti che storicamente sono sempre stati eh, vicini agli Stati Uniti, pensiamo all'Arabia Saudita, e questi stessi paesi sono quelli che detengono chi le terre rare, chi il petrolio, chi il gas, di conseguenza c'è un peso specifico che diventa sempre più consistente che si intreccia al tema della dedollarizzazione, de perché se tra questi paesi e stiamo parlando di paesi eh, ho citato l'Indonesia, ho citato la Nigeria, eh, senza parlare di, di, di Cina, di India, stiamo parlando di paesi che hanno mercati interni potenzialmente enormi se paragonati ai nostri, formati da centinaia di milioni di persone. Quindi se questi cominciano tra di loro a fare commerci, a stringere accordi e accordi si va di bene che ehm, favoriscono questo mondo altro rispetto all'Occidente, eh, allora l'Occidente lì deve preoccuparsi, gli Stati Uniti devono preoccuparsi anche perché al momento la maggior parte degli scambi commerciali tra i paesi, viene sì effettuato mediante il dollaro, ma un domani non sappiamo. Certo è che questo processo, questo procedimento di dollarizzazione sarà lunghissimo, sarà lungo. Non stiamo parlando di un qualcosa destinato a, ad avvenire così dall'oggi al domani, sarà un qualcosa di, di lungo. Eh, io prima di assistere alla de-dollarizzazione, de credo che si assisterà ad una internazionalizzazione dello yuan, cioè mentre il dollaro dovrebbe perdere l'accesso a una serie di opportunità commerciali, dall'altro lato lo yuan potrebbe inserirsi in mercati ricchissimi sia da un punto di vista Demografico, che da un punto di vista commerciale c'è stato un accordo recente tra eh, Cina e Brasile sugli scambi in eh, degli yuan negli scambi commerciali. Eh, la Russia stessa, come detto, ha accettato di utilizzare questa la valuta cinese. Quindi diciamo la cosa è molto concreta. E eh, il Deus Ex macchina dal mio punto di vista, potrebbe coincidere con la Cina che aveva avviato questo processo di de, di, di de, de, de dollarizzazione. Questo, Lento picconamento del, del dominio del dollaro con la via della seta, perché in un primo momento, prima che il covid scombussolasse, no, mescolasse le carte della leadership cinese, mediante la Belt and Road, questo maxi progetto infrastrutturale che avrebbe dovuto connettere le economie della Cina con Europa e Africa, questo grande progetto avrebbe dovuto spingere all'internazionalizzazione dello yuan, perché ciascun paese aderente alla, alla Belt and Road avrebbe eh, potuto richiedere prestiti cinesi per realizzare infrastrutture quindi strade aeroporti porti e via dicendo la Cina avrebbe messo sul piatto la sua, la sua valuta però diciamo il progetto è ancora in corso ma si è ridimensionato rispetto alle eh, istanze iniziali per colpa del covid però quella è stata a mio avviso il, la prima pietra della di, una concreta, di un concreto tentativo di dedolarizzazione. Ora, questi nuovi accordi che sta portando avanti, Xi Jinping, no? quelli eh, con l'Arabia Saudita, quelli con l'Iran, quelli con i paesi africani, quello con la Russia, tutte queste, tutta questa ragnatela diplomatica dovrà costituire il secondo step. Quindi unendo tutto eh, ci troveremo di fronte a una ragnatela diplomatica oliata dalla Belt and Road e alimentata da altre organizzazioni parallele a quelle occidentali. Cito ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, eh, cito poi l'Unione Eurasiatica, cito altre eh, unioni e associazioni pronte a finanziare progetti comuni, non probabilmente presumibilmente con il dollaro ma con lo yuan o con una valuta altra, però in ogni caso stiamo parlando di qualcosa di potenzialmente concreto, di qualcosa in divenire. Ecco, eh, tra l'altro una cosa che forse eh, non tutti sanno è che in questo processo di mimesi per cui i BRICS si organizzano in qualche modo, correggimi se sbaglio, eh, mutuando le stesse strutture del... del del mondo tra virgolette che vorrebbero sostituire no cioè del mondo g7 diciamo no ecco in questo processo di mimesi i brics sono anche dotati di una banca no e di un fondo di riserva per, per i membri in difficoltà che corrisponde no? Al, alle istituzioni finanziarie a cui si appoggia grossomodo il mondo occidentale diciamo un qualcosa di speculare rispetto al a quanto proposto dal blocco occidentale eh, dal mio punto di vista però più che concentrarci su, sui fondi sulle banche e via dicendo dovremmo concentrarci sulla modalità di relazione diplomatica tra questi attori e in particolare eh, mi riferisco al diciamo al, al peso che, che ha la Cina perché comunque Uh, tutto quello che viene creato, tutto quello che viene portato avanti dai BRICS è sempre più con caratteristiche cinesi. Quindi l'influenza della Cina nell'organizzazione del, dei rapporti diplomatici, nel, nell'organizzazione degli scambi commerciali, in tutto quello che diciamo deve formare un'architettura altra rispetto all'Occidente, rispecchia le esigenze cinesi poi loro Pechino è sempre attentissima a sottolineare l'importanza della cooperazione del mutuo soccorso della relazione win win e via dicendo il punto è che oggettivamente la Cina in virtù della sua posizione come abbiamo spiegato prima cercherà di fare leva su questo per ritagliarsi uno spazio sempre più grande e in questo gioco di specchi uno dei rischi è che la Cina possa sostituire gli Stati Uniti per questi paesi BRICS, cioè così come gli Stati Uniti sono un po' come dire il, il perno centrale dell'ordine occidentale, in questo altro ordine eh, la Cina può essere eh, il, il sole di questo eh, sistema, sistema solare. È positivo, è negativo? Questo poi. Eh, bisognerà vederlo, vederlo sul campo, certo è che eh, la Cina ha già coniato dei concetti ideologici che vanno a sposare l'obiettivo dei BRICS, io penso alla comunità umana dal futuro condiviso, se leggiamo i documenti cinesi, se leggiamo i giornali cinesi o ascoltiamo la leadership del partito comunista cinese, loro ripetono spesso eh, comunità umana dal futuro condiviso e per loro è una sorta di eh, comunità eh, internazionale all'interno della quale ciascun paese ha lo stesso peso e tutti si trovano sullo stesso piano, eh, all'interno della quale vige un rapporto di mutua assistenza, di un aiuto reciproco per superare i problemi globali. E che cos'è questo? In teoria dovrebbe essere una sorta di BRICS moltiplicato in grande, quindi a includere tutto. Il, tutto l'ordinamento globale è un piano molto ambizioso, però diciamo che loro cercano di eh, miniaturizzare i loro concetti all'interno dei BRICS. Poi bisognerà vedere cosa succederà con i BRICS. Bisogna vedere se Xi Jinping riuscirà a non perdere l'opportunità di eh, far ripartire le relazioni diplomatiche al 100% con l'Europa, di sbloccare l'accordo con gli investimenti sempre con l'Unione Europea, il famoso comprehensive agreement investment congelato in seguito poi alle polemiche che sono scaturite sulla situazione degli Uiguri tra eh, Bruxelles e, e Pechino. Bisognerà vedere appunto cosa succederà da questo punto di vista, ma io credo che eh, la peculiarità da un punto di vista diciamo superficiale è corretto, ci sarebbero due ordini speculiari, uno capitanato dagli Stati Uniti, uno dalla Cina. La cosa che però veramente li differenzia è l'organizzazione del tutto, cioè sono gli ingredienti, il piatto può essere lo stesso, ma gli ingredienti sono completamente diversi perché eh, la filosofia stessa diplomatica cinese, il modo di intrattenere rapporti, di tenere insieme una eh, partner e quant'altro è completamente diverso rispetto a quello occidentale. Basta vedere poi quello che succede tra Cina e Russia e il rapporto che c'è tra Cina e Russia per molti commentatori nostrani è un qualcosa di, di, di, di logico perché eh, è impossibile che un paese dell'Unione Europea o degli Stati Uniti crei una partnership con un paese eh, diciamo così diverso come la Cina sta facendo con la Russia quindi loro cercano di portare avanti questo, questo progetto diplomatico molto particolare e non sempre compreso in Occidente. Quindi eh, tutto questo verrà ristrutturato all'interno dei BRICS e vedremo dove porterà. Dunque in agosto, se non vado errato, i BRICS si riuniscono in Sudafrica. No? Eh, che cosa ti aspetti che possa succedere da questa riunione? Per esempio l'ingresso di nuovi paesi per esempio decisioni importanti che cosa che cosa prevedi? Beh dunque allora è difficile prevedere cosa accadrà per un motivo molto semplice tutto sarà collegato anche alla alle vicende ucraine Uh, dal mio punto di vista però è plausibile e lecito supporre che i BRICS possano gradualmente allargarsi ora non so se durante il prossimo incontro ci saranno annunci ufficiali se Iran e Argentina aderiranno ufficialmente a, a questo gruppo o meno però sicuramente sarà lanciato un messaggio molto forte perché per un motivo molto semplice negli ultimi mesi uh, la Cina, la Russia e il Sudafrica hanno effettuato delle esercitazioni militari, la Cina e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione, l'India continua, nonostante sia storicamente e tradizionalmente una cerrima rivale eh, di, di Pechino, continua ad avere una posizione diversa rispetto a quella che auspicherebbe avesse gli Stati Uniti quindi stiamo parlando di paesi che si compatteranno sempre di più quindi io anziché diciamo, immaginare degli annunci roboanti credo piuttosto che eh, durante il loro prossimo incontro ci possa essere una sorta di sforzamento delle partnership reciproche e questo per eh, cercare di gettare delle fondamenta solide per poi proseguire con la dedollarizzazione proseguire con nuove cooperazioni, proseguire con l'ingresso di nuove eh, di nuove realtà però deve essere un procedimento step by step perché um, inserire subito nuovi paesi è deleterio Ecco, secondo te qual è il rischio perché gli Stati Uniti ovviamente non, non sono inerti non restano lì a guardare no? eh, vediamo come sono degenerati i loro rapporti non dico con la Russia che è un discorso un po' diverso, ma con la Cina sicuramente sì, ecco, com come può reagire secondo te la leadership americana a questo che appunto, come abbiamo detto prima e anche più di una volta, è, non è più evidentemente solo un, un progetto di sviluppo, ma è un progetto di costruzione di un'alternativa alla struttura politico-diplomatica internazionale finora esistente. Beh, Dunque la reazione, eh, la reazione dovrà comunque, cioè gli Stati Uniti dovranno accettare ciò che avverrà anche perché diciamo così eh, di fronte a paesi che hanno, che rischiano di avere un peso specifico sempre maggiore è, è diciamo è controproducente battere i pugni sul tavolo, applicare sanzioni o quant'altro, è stato già fatto con la Russia ma perché comunque la Russia è coinvolta in una guerra calda e non fredda ma fare lo stesso con la Cina o con l'India o con altri membri dei BRICS o di chi accederà poi a questo gruppo sarebbe un suicidio l'unica cosa che mi chiedo e mi domando è cosa succederà eh, come si trasformeranno le relazioni tra gli Stati Uniti e i loro partner che fanno parte anche dei BRICS cioè Brasile in questo momento eh, India e in parte anche poi Sudafrica, ma soprattutto Brasile e India, perché ricordiamo che eh, l'India è uno dei partner americani in, in Asia. Più volte Washington ha fatto leva su Nuova Delhi per cercare di contenere l'ascesa cinese. E poi anche con il Brasile, perché eh, i rapporti tra Brasile e, e Stati Uniti, eh, soprattutto poi durante l'era di Bolsonaro, si sono consolidati. Ora con Lula probabilmente ci sarà una nuova accelerazione verso il multipolarismo, però è, secondo me, curioso chiedersi cosa succederà, eh, cosa succederà con questi paesi, perché mentre il Brasile e l'India, dal mio punto di vista, eh, sarebbero anche disposti a tenere, tra virgolette, i piedi in più scarpe, cioè nel fare affari con Cina, Russia e altri membri BRICS, e di continuare... a di trattenere rapporti con gli stati uniti dall'altro lato non penso che gli stati uniti eh, vedranno di buon occhio una, una realtà del genere a maggior ragione se eh, il peso specifico della leadership cinese in questa in questo club dovesse ulteriormente crescere perché a quel punto gli stati uniti si ritroverebbero loro accerchiati da un, un, un gruppo di paesi che in teoria Potrebbero metterli in seria difficoltà, questa è sempre teoria, perché poi, dall'altro lato, se queste potenzialità si concretizzeranno in atti reali e concreti. Ecco, c'è anche un elemento geografico da tenere in considerazione. No? Cioè io penso questo: che, per esempio, se dovessero entrare nei BRICS, come tu hai detto, giustamente non domani, forse neanche dopodomani, però dico dovessero entrare. Eh, paesi come l'Algeria o come, come l'Egitto, eh, in un'Africa dove c'è stata una notevole espansione cinese, dove c'è anche un tentativo di espansione russa e dove comunque c'è già un paese BRIC come il Sudafrica, già questo sarebbe una grossa cosa dal mio punto di vista. E idem come sopra in Medio Oriente, dove la Russia ha buoni rapporti con parecchi paesi, è anche un paese dell'OPEC dove la Cina sta costruendo delle relazioni in inattese, ecco, dovessero entrare, che so, Iran e Arabia Saudita o, o Emirati Arabi Uniti, per fare il nome di paesi che stanno vivendo anche un disgelo delle relazioni reciproche, certamente le cose si farebbero, come si dice, gergalmente spesse, cioè acquisirebbero anche geograficamente un'altra importanza. Beh, l'importanza sarebbe dal punto di vista geografico senza ombra di dubbio, perché stiamo parlando poi di paesi situate, situati in regioni altamente strategiche, come hai detto tu, il Medio Oriente, tradizionalmente eh, statunitense, prevalentemente controllato dall'influenza statunitense, poi anche tutta la, tutto il Maghreb, quindi parliamo di paesi che da un punto di vista geografico avrebbero un peso importante, ma ancora di più lo avrebbero da un punto di vista... Eh, commerciale e geopolitico perché immaginiamo quello che potrebbe succedere nel caso in cui Algeria, Egitto Iran dovessero far parte dei BRICS nel caso in cui questo progetto dovesse poi decollare si creerebbe una sorta di mezzaluna che andrebbe da, dall'Algeria passerebbe dall'Egitto continuerebbe con, eh, con l'Iran e andrebbe a collegarsi poi Asia Centrale, Russia e quant'altro cioè staremmo parlando qui di un, di un futuro che per, per gli Stati Uniti e per l'Occidente in generale non sarebbe eh, particolarmente eh, favorevole, anche perché poi in mezzo ci sarebbe l'Arabia Saudita e con il suo petrolio. Stiamo parlando di prospettive che dovrebbero seriamente spingere gli Stati Uniti e in generale l'Occidente a controbilanciare l'offensiva diplomatica della Cina in ottica BRICS in questo caso, ma suo complesso nella sua ottica più generale a proporre un'alternativa diplomatica ci stanno già eh, hanno già cercato di fare qualcosa in africa con l'ultimo viaggio di kamala harris ha visitato alcuni paesi ha cercato un po di eh, promettere qualche aiuto però l'influenza cinese in africa è bella solida da diversi anni e da prestiti a pioggia quindi sarà difficile scardinare la loro presenza però mh, questo dovranno fare i, i paesi occidentali, le potenze occidentali, dovranno proporre un qualcosa di alternativo che non sia più legato solamente all'interesse eh, di, di, di sottomettere qualcun altro, ma di collaborare con qualcun altro. Ecco, chiuderei questa, questa nostra conversazione, questo incontro, con un'ultima un domanda che è questa. E l'Europa come si pone in questa specie di... Non lo so, scontro tra giganti, ecco, non rischiamo di essere un po' il vaso di coccio in mezzo a questi vasi di ferro? Almeno dal punto di vista politico. Beh, senza ombra di dubbio, eh, sì, l'Europa rischia di fare la solita figura quando parliamo di queste tematiche eh, geopolitiche, cioè è difficile, del, secondo me, che l'Unione Europea, l'Europa in generale, possa avere una voce in capitolo, se non allineandosi al diktat degli Stati Uniti. Quindi io credo che a cose normali, eh, e lo abbiamo visto anche nei rapporti con l'Iran, con la Cina stessa, l'Europa non avrebbe problemi particolari ad intrattenere rapporti con paesi terzi, con una, autori di una ipotetica terza via. Il punto è che gli Stati Uniti farebbero di tutto per impedirlo, perché a quel punto andrebbero poi a perdere eh, completamente la presa sul blocco eh, geografico eurasiatico quindi io credo che l'Europa possa fare ben poco ma in generale in politica estera l'Europa può fare ben poco lo, lo abbiamo visto anche in Ucraina cioè non può fare niente di diverso rispetto a quello eh, che, che, che intende fare Washington ok allora io Federico ti ringrazio tantissimo per, per il tempo e per le tante cose interessanti che ci hai detto eh, ricordo che questo era un, un evento del canale Geopolitica di Sottosopra e ringrazio naturalmente tutti quelli che sono stati all'ascolto all di questa conversazione e che ritroveremo prossimamente, io lo spero proprio ma ne sono certo, in altri eventi che organizzeremo sempre su questo canale di Sottosopra. Grazie a tutti, grazie ancora Federico e buona serata a tutti. Arrivederci, grazie.